Il contributo che viene nelle diapositive successive. Eh, allora, chi vuole già seguire eh, questa presentazione eh, via web eh, va sul mio sito fusillo-francesco.it convegni, alla voce convegni trova eh, questa presentazione. Perché non è una presentazione, in realtà è un microtesto digitale, perché tutte le risorse che io vado a raccontare sono corredate di collegamenti per scaricarle, video guida per scaricarle, supporti, quindi io ho 77 diapositive, non ve le faccio vedere perché se no non fate neanche il pranzo, però ah, tutte queste cose con eh, le risorse ridere, di qualità selezionate che possono essere molto utili uno per, il per il la, il la qualità per il risparmio e per il fatto che vengono attività di dati sì, sì, sì, e poi c'è una sezione sì. di qui ci siano sì, i rappresentanti dei click dei del GTS sì. e adesso vorrei far aprire al sistema che abbiamo sì, che, si eh, che abbiamo io no perché non sono un progettista informatico, un programmatore programma. però eh, come la faccio vedere qua eh, a ah, proposito io sto usando Sodi Linux, quella cosa che parlava Lucia è questa roba qua, ecco qua, questo è il di Linux, oggi come vedete questa è il menu, l'usabilità l'abbiamo fatta sulla nostra pelle, questi sono i software con le varie eh, destinazioni di uso e questa è eh, uso solo Sodi Linux, non ha confronti con gli altri sistemi operativi, è un po' come avere come avere ecco. un eh, adesso lo mettiamo un po' più grande eh, c'è un po' di filosofia ah sì, eh, va qua eh, questa mi preme fartela vedere perché c'è anche ah, grazie cosa e new si è aspettate che si carica allora non legge perché c'è bisogno di una rete potente funzionante, lo leggete lo stesso No, non lo sto facendo leggere perché ci vuole una connessione di rete molto pesante. Il feedback non è dato dal PC ma è dato dal... Ah, allora, ve la leggo dalla presentazione. E... Allora, lì c'è questo, oggi sono qui, farò vedere tanti programmi liberi per bambini in difficoltà. Immaginate quanti progetti possiamo fare e quanti soldi risparmiare per acquistare nuovi ausili. Prima di tutto voglio ringraziare il mio per essere qui, perché se ci ha dato questo spazio vuol dire che credo in questi progetti. E voglio ringraziare anche tanti CTS, che qui mi conoscete in tanti proprio per questo, perché se e tanti colleghi, che hanno lavorato per formare e investire nei programmi liberi per bambini in difficoltà. Voglio anche ringraziare molto l'ICT che ha creduto in questa cosa, Lucia Ferrino e Giovanni Caluso, che ha, da tanti anni aiutato l'ICTS con ricerca, formazione, sviluppo e il lavoro per i programmi liberi e liberi, Che è il, dal quale, è il crogiolo dal quale sono nate tante soluzioni, che non sono più liberi, sono diventate altre cose. È stato richiamato più volte la Costituzione, la richiamo anch'io, con molta umiltà, ma spesso nella didattica il software libero è quello che si avvicina di più a queste condizioni, per l'economicità, per la possibilità di essere utilizzato, ecco, addirittura ci ho messo un'immagine, questa è l'inclusione, no? bambino venuto dalla campagna, i montanari che studiano, questa è l'immagine dei dorminali, al tavolo, ecco io vorrei vedere una scuola così, dove nessuno è escluso, sia quello che deve fare il diploma per lei, superiori, e quell'altro che deve solo a leggere e scrivere. Questa è una provocazione, ragazzi, perché gli insegnanti di sostegno non sono informati, noi dovremmo informarli in qualche modo, non fare il paperoga che sostengono una didattica che non si rende conto di avere un disabito in classe, molto spesso, il 90% dei ragazzi vivono molto spesso fuori della classe e anche dovuto al tipo di tecnologie che vengono usate, che sono esclusive. Anche questa mi fa pena, vado subito avanti, non vorrei vedere l'uso delle tecnologie didattiche così, ma come era nel tavolo di Don Milani, perché molto spesso tecnologia vuol dire il tuo programma per te è chiuso in te stesso, è una cosa terribile, preferisco che si giro con la GIL a questo punto. Allora, perché ci fa bene il software libero a scuola? E poi vengo una sintesi e voi voi a casa magari vi guardate la mia presentazione con le idee che ho portato. Allora, i software liberi per la didattica, intanto abbiamo visto dalla ricerca che mi ha preceduto che gran parte di questi software vengono richiesti per eh, i disturbi della comunicazione complessi. La NIC, Allora, qui dobbiamo dividere gli, app gli applicativi per le libertà individuali, per l'autonomia, da quelli per la didattica. Il 90% sono applicativi per la didattica, perché quelli che fanno funzionare le autonomie sono una nicchia, sono pochi rispetto ai 130.000 disabili che ci sono. Fare scuola con programmi uguali per tutti è diverso che fare scuola con programmi che ha una persona lo capite benissimo, il software libero in Italia ce n'è tantissimo documentato e grazie al lavoro che abbiamo fatto con Lucia l'abbiamo selezionato vi è stato un progetto di pensiero ecco il fatto che sia sul mio sito non è indifferente il materiale che io vi metto a disposizione giusto per dire la mole 500.000 visite nel mio canale YouTube con le video guide per la didattica 10.000 download di Word, 10.000 di cui non so quante migliaia di insegnanti di sostegno hanno scaricato il programma che scrive per le immagini, con le immagini di Alasac è un fatto, direi, un certo volume di persone che ha capito che il software libero gli serve, ne ha bisogno e già adesso, che siamo appena usciti dalla fase demo con Simca, che è il programma che scrive online con le immagini siamo a oltre mille persone che lo stanno usando in demo perché si può usare online? Allora, quando si parla di software libero, cosa vuol dire per la didattica? Vuol dire SIMAP, vuol dire lì per me, vuol dire a vuol dire LibreOffice, vuol dire open board il programma per le lavagne interattive. Io ho portato degli esempi che non so se avrò tempo di farvi vedere, di didattica inclusiva con comunicazione aumentativa, testo e addirittura un video che farcisce tutto. E la voce degli insegnanti che è messa insieme e ti fa il clipper per la classe e per il ragazzo. Io insegno all'ITFA all'Università di Verona e dico sempre si può fare lezione inclusiva, basta essere capaci e voi acquisterete dignità nel consiglio di classe, non ti diranno vai fuori, stai zitto, mettiti da parte se sei professionalmente capace di formare dei progetti che coinvolgano gli altri insegnanti se no sarai una mezza strada fra Vidello e applicato di segreteria perché molti insegnanti di sostegno hanno questo sentimento, il bannato è pazzesco Adesso io mi porterò una collega che sta facendo un progetto fantastico con un bambino pluriminorato, però vi ha detto, fusilo io vengo, ma se gli dico anche che ho il barnauti l'anno prossimo ne voglio andare dalla scuola. Quindi non può essere così, dobbiamo formare questa gente a essere capaci di creare progetti. Il software libero è eccezionale, qui ce ne sono alcuni esempi che ho fatto su, messo sui documenti, è longevo, dialoga con tutti i sistemi operativi a prescindere dalla macchina che ho perché la tecnologia è diventata un imbroglio nelle nostre, a Brescia quando mi hanno chiesto io ho parlato di tecnologia e imbroglio ti ricordi? Perché? Perché molto spesso riempire le scuole di tecnologie e di software significa imbrogliare i sistemi che non parlano più fra di loro e allora non è l'inclusione, prima di tutto deve essere tecnologica ci sono applicativi che permettono qualsiasi didattica, si può si può, perché i software che abbiamo scelto noi viaggiano con tutti i tre sistemi operativi e poco sul web, perché il web, come vedete, c'è sempre un problema col web, quindi è meglio che siano ancora residenti. Dopo vado sul web per le utilità che mi servono, ma la gran parte è meglio che siano mio, di dominio mio e che dialogo con i ragazzi. Cioè fare una presentazione con Impress è ben diversa che farla con Docs, con il PPTX, perché si dipende dalla versione che ha. Con Impress la do a tutti e salvo il PDF accessibile che leggono i ciechi. Se la faccio col PPT la do in giro e non la leggono mica a tutti i ciechi. Oggi parlerò in sintesi di queste risorse qua, parlerò di Sodelino, il Svida, una chiavetta che ho inventato io con software didattico per migliorare la didattica e facilitarla. Parlerò di Arrow Portabile, programma che scrive in comunicazione aumentativa, in tasca, la metto nel PC e parte con, con 20.000 pittogrammi inseriti, parlerà del sussidiario per immagini, un portale che ho inventato io e che ha fatto il pastrone, perché io non ero capace di farlo così bello, perché ha un motore di ricerca che permette di trovare le tavole fatte da persone e che ce le hanno messe. Ce ne sono già un centinaio ehm, diciamo. e man mano che facciamo corsi, che facciamo iniziative, praticamente è un sussidiario fatto con le immagini. E poi vi parlerò della postazione di fronte, che è un, un utilizzo creativo della tecnologia. Non si compra niente, basta mettere il computer in un certo modo e va benissimo per i soldi, per gli HD, e vedrete come. È un premio di dell'endimatica, giusto per dire come la tecnologia, se la usi in modo creativo, diventa fantastica. Vedete link, link, link? Lì si può andare alle presentazioni che le descrivono per capirne di più. Allora, questo del mio sito l'ho già detto. Cosa ci posso fare con il suo linea posso fare informatica postazioni personali, PC, riuso di PC allestire i PC come quello di Jacopo, comprato senza sistema operativo gliel'ho appena fatto finché ero lì, durante il primo intervento gli ho fatto il PC a Jacopo giusto Jacopo? confermo Dieci minuti gli <ride> ho fatto il PC e cosa risparmio? 300 euro a PC risparmio. risparmio, tutte le licenze e il sistema operativo sistema operativo robusto, non prende virus dura 5 anni in rilascio, dialoga con tutti i sistemi perché noi ci abbiamo lavorato a questo, la differenza da prima a adesso è che il sotto di Linux di oggi è tanto come avere un mesh uguale, non si impalla, non prende virus, puoi mettere quasi tutti i, sistemi, i software, naturalmente quelli che abbiamo scelto, puoi avere anche una macchina virtuale come la mia infatti, ti metti dentro anche Windows. Per esempio questa immagine qua in basso è un progetto di scuola in ospedale. Per sei mesi una ragazzina era in una stanza eh, senza chiusa, col PC che non si è mai bloccato, e nessuno andava dentro a toccarlo. Provate voi con altri sistemi a vedere se per sei mesi tutto funziona. Costo zero. Questo è Andrea, 25 anni, ha imparato a usare il PC a scuola con la deformazione del monitor a quattro tastoni. Clicca qua, ascolta la musica. Tutte queste cose che io dico sono documentate in questa presentazione con dei video che io ho preparato, dove si vede Andrea che lavora, la Sara che fa il lavoro con il touch, Christian che comincia a parlare, impiantato a sette anni grazie a Audacity, vede il grafico della parola e dopo tre mesi sentite che modula la voce, era stato impiantato tre mesi prima. Queste sono, qualsiasi PC puoi installare. Abbiamo un ambiente per le tecnologie assistive che non è molto eh, evoluto, cioè non ci sono programmi fortissimi come il computatore oculare, però quella di far funzionare il PC con il naso cioè si cambia e via camera non costa niente, va benissimo. Questo è lo staff, non dico niente perché l'ha già detto PC. Che cosa ha su delineos di vantaggio? Longevità, software per tutti i sistemi operativi, basse esigenze hardware, lo potete installare sul PC del 2005. 5, quindi voi potete avere, aule informatica delle postazioni per la tracciabilità, con PC che gli altri mutano, ma non è perché noi siamo quelli carettieri, perché le esigenze di sistema operativo che hanno i sistemi di oggi sono estreme. fanno cose che non ci servono, quando andate in internet a macchina ferma vedete che continua a dialogare, perché? A noi non ci serve, Linux è vostro, il codice che passa è pulito, la tracciabilità non esiste, bassa esigenza, legalità, potete fare. A, a Cosenza abbiamo fatto una rete di scuole. Quante sono Giovanni? 90, 90 scuole amiche del software libero. Abbiamo messo su un pool di persone che si occupa di andare a spiegare come funzionano. Quanto abbiamo fatto risparmiare la pubblica amministrazione? Non sappiamo quanto. E quanti disabili abbiamo messo in condizione di lavorare e di SA? Perché Sodelino ha sei sintesi vocali, la possibilità di leggere i PDF, posso parlare e questo scrive. Ci abbiamo messo dentro tutto perché la il bello di Sodelino è stato l'incontro fra la ricerca che ha selezionato la qualità e il programmatore che ci ha fatto le condizioni. La scuola, no. Io che sono un po' insieme a Maurizio e ed altri, qui c'è anche eh, Paolo Mauri, Italian Inno Society, è stato sostenuto Sodelino da chi? Da una rete di comunità, abbiamo, noi quando abbiamo un problema tecnico, mandiamo una mail nelle nostre liste, 3000 persone ci rispondono, no ci rispondono la vedono, finché era a, ah, dov'era, che stava facendo l'incontro, avevamo bisogno di un software per scrivere la matematica, 5 minuti dopo è arrivata la risposta, libero, che andava bene su Linux è potentissima la rete su so di Linux dentro di sé ha 50 videoguide, questo è il sito delle videoguide fatto grazie al CTS della Calabria è eccezionale è chiaro che il mio cuore batte per Linux però abbiamo la ah questa roba qua è l'opuscolo che parla delle adesso lo dovrebbe partire dei software dedicati a e per fare cosa? Cioè non sono software assistivi, sono software per fare didattica, per fare scuola perché poi dopo questi bambini l'80% dei nostri ragazzi che non sono carrozzati ma che sono conto ma ma vogliamo fare scuola insieme agli altri Ecco, questi sono i software, sono di Tapso, Fisico, DSA, Scuola a Distanza e Tavolo Interattivo. Abbiamo pensato a tutto ciò, è chiaro che non è tutto è parziale ma siamo anche un gruppo tutto sommato quasi di volontariato ecco perché c'è bisogno da parte del MEU che metta su, lo dicevo ieri alla ministra e pro mandi una mail, io ne manderò 5 mail, no? Paolo, mettiamo lì perché c'è bisogno di un dipartimento come ce l'ha la Spagna, come ce l'ha la Ginevra, Open Board non lo usiamo in italiano perché l'hanno sviluppato in Svizzera eh sì, eh. e viene fuori dal Ministero della no, Pubblica Istruzione francese, open board è un programma strepitoso, vi farò vedere cosa fa, permette di usare Comunicazione aumentativa, testo, video, immagini e audio della persona, farcirlo in un video che può essere dato ai ragazzini per studiare imparare e essere depositato nel sito della scuola. O per buona, eccezionale, e l'hanno fatto gli svizzeri, l'Italia non ha nulla di ciò. Non può essere che li tengano il sito fusico. deve no, il mio fa secondo me un sito delle risorse certificate, selezionate da chi? C'è l'istituto di ricerca. E lo mette a disposizione di tutti, perché noi abbiamo costruito una dignità sulla, sulla stima, la reputazione digitale di questi anni, per cui qua io, guardando a voi, vedo tutta sì. la gente sì. che sì. nei loro sì. siti, sì. voi andate nei siti sì. di CTS tutti al Dipartimento del Software Libero, ma perché non abbiamo fregato nessuno, perché ci siamo comportati bene, perché siamo seri, e anche i CTS sono seri. Cosa ci posso fare con la studium? Filippo che scrive, è bambino tetraplegico e con il dito comincia a disegnare, la mamma l'ha portato a me in Gloria, l'ha portato a Luca, dappertutto e poi ha scoperto che ci voleva solo di Dio per farlo disegnare, software libero e lui ha cominciato a disegnare, così, vedrete il video. Senta Andrea, grazie, qualche volta aiuta, ma anche a voi perché non sai cosa ci voi. Questa è, è un'aula che ha fatto Sergio Loiercio giù in Calabria con un computer che ha le sottoscala da buttare. Ah, notizia fresca che non la sapete, qua la Lombardia che ha avuto 22.000 pc per votare che sono stati buttati nei sottoscala, le famose voting machine, le abbiamo fatte andare con su di Un disco fisso di 16 giga, vero o falso che ti ho fatto il prototipo a te? Abbiamo già fatto un'aula informatica per vedere, abbiamo fatto postazioni speciali, la Lombardia ha speso 5 milioni di euro per fare 22.000 macchine, tanti così. Tutte queste cose si possono fare con il suo divino. E anche gestire il pc con il naso. Adesso vi faccio vedere, ah sì, Andrea, questo ecco, signore adesso ha 26 anni, l'ho incontrato alle medie. Qua chi vuole sente, ha tutti i diritti, eh carta stampata delle perché io quando mi do da fare con la gente dico senti io mi do da fare con te ma te la trai mica a te tutta quella che roba che fare mi firmi se no ti mando a quel paese, sono cioè, le <ride> firme di tutti padri madri così via e a parte una bambina della scuola in ospedale me l'ha ritirata a 14 anni che voleva che si perdesse questa storia perché è una storia andata bene e vuole che la vita le... liberatore le voglio per fare lezioni Ecco, questo è Andrea. L'hai acceso? Funziona! Bravissimo! Questo è solo di Linux con 5 tastoni. Mm. Adesso lui non, non ha il. C'era Windows, dopo due PC, l'altro non li ha comprati. Siamo nel ricco nord-est. Si arriva a due, poi basta. E quindi gli ho detto, senti, o solo di Linux o nulla. Lui ha 26 anni. No, adesso 27. Abita in montagna. 5 tastoni. Eh, Vengono. Sì. Ah, è un po' difficile però, ah, vedo che ce la fai. questa è la motivazione perché sulla carta gli tirano via la pensione se lo vedono quelli della commissione, perché <ride> vedete che col mouse va a pescare la X, <ride> tetraplegico, spastico al 100%, 104, accompagnamento, vira di Dio, c'è cioè tutto questo qua, però se lo vedessero funzionare con la mano sinistra non hanno mai imparato a leggere e scrivere, però intrattenimento nella vita conta non conta quando uno pensa a un orsiglio durante le medie. Sua mamma, grazie a suo divino, si va a lavorare, vero? Lui si passa il pomeriggio, si guarda le sue cose, le partite, Radio Maria, si ascolta... È perfetto! Devi fare sulla... eccolo lì, sulla X, bravo! Parlo due o tre volte, vero, caso. Ci si deve anche divertire, vero? vero? Pensate alla noia del disabile. Non vi dico che film guarda, vero? <ride> Vale, broca, eh. Ok, sta funzionando. Perfetto, sta caricando, perché qua siamo in montagna, è un po' lento. O no? Allora, ti piace guardare più Skype o guardare il film Sport? Tutti e due? Tutte e due? Basta, sono divertita troppo. Qui c'è una storia con la mamma che la racconta. La racconta da quando era piccolo. Cosa è successo? Le lotte che ha fatto? Ecco, questo è un Board, un programma strapitoso. Io ho fatto nascere EasyDida per Windows. Abbiamo in varie province l'abbiamo raccontato. È una chiavetta con tutti i software installabili. Con dentro i video, già in modo che anche in Calabria sulla Spromonte si sono allestiti i pc per il DSA con le guide, eccetera. Mi arrivano i da tutta Italia. Il più bello di tutti, secondo me, è questo. È questo qui. Eh, doveva esserci il collegamento, ma no, perché posso addirittura farlo andare da internet, scaricarlo. Adesso, qua non so se c'è una vera connessione. Questa qui è una tavola che ho messo su internet. Eh, la scarico, una volta che uno se la scarica parte, quindi anche sui social può essere usata. Adesso mi dice Apricom, UBZ, perché l'avevo preparato con un altro browser e invece lo sto usando con... Eh... Allora, Open Board è un programma fantastico, perché? Perché fa quello che... Eh, ha bisogno di un insegnante di sostegno per fare tecnologia sì, inclusiva. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che introduce quei media che gli permettono di eh, saltare le difficoltà. Eh, introduce l'audio se gli serve l'audio, introduce eh, il video se gli serve il video, perché copia e incontra, cioè è un contenitore, un organizzatore, vedete? E poi spiegare che al mondo c'è dei bacchi, io ho fatto una guida che è online, l'unica guida completa in italiano, eh, un bacco è questo che sforma le immagini, però vedete qui c'è testo, qui c'è comunicazione tra le immagini, che non è detto solo per i disabili, in seconda terza, e terza versione È qui per spiegare che c'è più acqua che terra, ti faccio girare la terra, lo capiscono tutti, vero? ci sono sette parti di acqua ma andiamo avanti possiamo anche fare un grafico il ragazzino autistico che mi ha spiegato che ha capito le cose cosa ha fatto? ha preso il dito e ha trascinato eh qua c'è uh, ha trascinato questo qua questo qua mi spiego e mi ha fatto capire che ha capito perché una delle cose importanti da far capire è anche capire quando uno ha capito Capito il bisticcio e poi ciclo dell'acqua, qua avevo preparato un'altra, però nella emozione. Questo è un video con tanti pezzetti spezzettati. Un ragazzino che mi ha messo in ordine e ti ha fatto capire che ha capito il processo. Un ragazzino che non parla. Io ho seguito un autistico a fine della mia che, eh, Sono in pensione da due anni. Non e mezzo, e qua la nomenclatura la trascini con le dita, capito? la trascine con le dita, che c'è un problema, perché ci sono tre voliti e allora lui si sta comportando da cani. Ecco, eh, si sta comportando da cani. E' eh, meglio che esca, se non faccio figura il piffero. Vedete il podcast? Alla fine uno fa il video con tutto quello che ha fatto e te lo dà come didattica, che uno se lo accende e se lo spegne. Sapete cosa vuol dire farcela come didattica? Quella che vedrete fa un po' una mia corsista qua, una video lezione fatta con Simap l'abbiamo portato noi alla dell'Italia con il webinar della Lucia che ha fatto Valtemondorsi con i miei che ha fatto su Dislessia Amica non so se qualcuno ha seguito questa roba ho fatto un lavoro per l'Aida adesso ce ne sarà un'altra una formazione dell'Aida l'altra formazione ne verrà fuori un altro un po'. Ho, appena, ho appena finito Simap è eccezionale come didattica inclusiva perché posso mettere la conoscenza a livello basso non basta cognitivamente, essenziale e ampliarlo con delle sottomappe dei contenuti. Qual è il software che mi include le disabilità? Quello che mi tiene tanti media differenti che incontra la mancanza una persona. Vi spiego, ecco perché sono importanti. E questa selezione, questo diciamo focus di lavoro, l'abbiamo fatta col CNR, con l'Istituto della Lucia, prove su prove su applicativi per andare... Se ne sono gli applicativi per le lavagne, è un disastro ma quando io ti dico te usa questo vedrai che va bene e tu lo usi se ti fidi se no ti perdi un sacco di tempo ma noi abbiamo valutato tutte le sfaccettature ecco perché è importante che il CTS è. io spero che da questi incontri venga fuori anche la coscienza che non può funzionare un organismo così grande se non c'è un organismo di selezione ricerca, validazione perché? perché rischi di proporre cose didatticamente parlando ecco se loro valutano e selezionano le tecnologie assistive e ne hanno le competenze alloggi che io veda chi ha le competenze sul software sono loro, l'istituto va potenziato. L'istituto, il mio deve, darsi la, deve darci la possibilità di poter avere una finestra e una porta aperta in quell'istituto lì perché continui a vedere cosa succede, perché c'è un sacco di ricerca di volontariato fatta col Fondo Sociale Europeo, che, sì, CNR, VTD. In questa diapositiva, vado veloce, non ve la faccio vedere, sono le app per la comunicazione, sono eccezionali. Eccezionali, qui c'è il link e potete seguirle. Ah, questa è, con sempre su The Linux, fare una video-lezione. Questo è un ragazzino dislessico che spiega il minimo comune multico, semplicemente con la telecamerina. Ma volevo farvi vedere eh, Filippo. Questo Filippo qua. Eccolo qua. Bene. Stiamo eh, registrando un'attività didattica con il nostro Robertino. Ah, Abbiamo sì. costruito il no, programma interattivo semplicemente montando un monitor touchscreen e eh, allestito con software didattico open source, in questo caso stiamo usando C-Display. Il nostro Robertino è pronto a farci vedere che l'attività di memoria sonora, acustica, propedeutica al riconoscimento dei segni suoni che si fa lì infatti se voi vedete finché io parlo pro, eh, Filippo che si chiama Filippo annuisce è un bambino cognitivamente adeguato che non parlerà mai problemi di vista che sta corso nello sviluppo vedremo dove arriva ma avrà una prospettiva di vita con le strumentazioni e con la possibilità di crescere e di imparare non solo quando imparano a leggere e scrivere in terza elementare, già da subito anzi, può essere fatta tranquillamente anche con delle difficoltà motorie abbiamo legato, in qualche modo, con una cintura da... adesso so che è quelli che si metteranno ma c'è un motivo perché l'abbiamo messo alla fascia della motocicletta la motocicletta, Robertino ha la sedia in modo che sia molto più libero nei movimenti adesso Robertino che ha 4 anni che ha già imparato un po' ad usare questo oggetto ci mostrerà come inizia a riconoscere i suoni in memory vai Robertino cerca quell'altro no fantastico il nostro Robertino ha fatto uno dove sarà? No. Sapete qual è stato il risultato? Che tutta la sezione dell'infanzia voleva andare a fare le cose che ci no. no, quindi l'inclusione è la rovescia. Questa roba è... Eccola qua. Cosa ha significato per lui la diapositiva successiva. Che lui ha fatto le attività, come gli altri, usando il disegno di Tuxpaint, e qui c'è un tutorial che io ho fatto, voi potete seguirlo disegnando, non è andato a Medjugorje per fare questa roba qua ha avuto una maestra, tra l'altro non specializzata di Salerno, molto brava che si è messa a osservare il bambino e cosa avrebbe potuto fare, che fanno anche gli altri ma che lui con le mani non poteva fare e lui col dito e trascinamento, un, un monitor da 140 euro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 Qui c'è un argomento di tutto rispetto, perché è la rappresentazione e l'arte di Kandinsky. Non è un argomento disabile. Questa collega di sostegno, con i ragazzi in gruppo, ha costruito sta roba, l'ha fatta per la specializzazione, e io scutto, ah, me l'ha firmato, <ride> ha fatto una lezione inclusiva, ha fatto una lezione inclusiva, io l'ho presentata per questo motivo, vi parlo di ARAWORD chi non conosce ARAWORD? voi alzi la mano a chi non conosce ARAWORD? facciamo prima, alzare la mano a chi lo conosce ecco, questo mi fa piacere perché questo vuol dire che quello che abbiamo fatto in questi anni, grazie anche a voi, ARAWORD è questa roba qua di prima ho visto, ad esempio, che negli slide di qualcuno precedente a me ARAWORD è qui, in su è già implementato eh, è un programma eccezionale, se non ce ne fosse stato il sistema ASAC, oggi sono qui. qui, a scuola. Ecco, alla eh, World, dato che l'abbiamo studiato, ecco avete già capito, è un programma che permette di mettere immagini solo per gli altri. E' nel sito di Sodelino si scarica da lì, perché l'abbiamo scoperto lì, grazie a Ramella di Biella abbiamo fatto il primo progetto, dove era Ramella, perché l'aveva tradotto, poi dopo altri colleghi, scusate se mi dimentico di ringraziare qualcuno, perché qua c'è il CTS che ha finanziato Sodelino, quell'altro che ha finanziato Raw quell'altro che ci ha messo i soldi su Simca, Quella di Roma, quella di Pavia, quella di Novara. Eh, quell'altri che... La, la, la Mondelli che è da sempre che mi batte un cuore da pulire per il software libero. Cioè noi abbiamo funzionato così. Abbiamo finanziato di qua e di là. Questi sono i collegamenti per le videoguide. Vado veloce a parlare delle... velocissimo, eh, della versione portabile. È una chiavetta. Mi dice che devo stare zitto? È una chiavetta. So, eh, io sono riuscito Prima sbagliando la programmazione, perché io sono un insegnante come voi, uno che continua a smanetare finché dopo qualcosa fai. Quando trovi qualcosa che merita di metterci la testa è il tuo tempo e le critiche in famiglia che è sempre deficiente davanti a codici e cose. No, perché siamo persone normali, qualcuno dice che non si fa fare. normale di più. Ma vale, funziona così. Eh, la versione portabile di Arawall è eccezionale perché noi abbiamo Arawall in chiave 3 programma per parlare senza bisogno di internet, lo posso copiare legalmente, ci porta presso 20.000 immagini di default che sono quelle di Rassac, più ci metto le mie, avete visto che c'era la mia faccia? là. Ci potete mettere la scuola, il bagno, la casa, tutto, quando copiate la chiavetta copiate tutta la impostazione con le configurazioni che avete fatto, funziona su una chiavetta normalissima, un pc anche scadente. E voi potete creare la chiavetta personalizzata di ogni ragazzina con le sue immagini sul suo platform. A cosa serve? Ecco, ha un ampissimo spettro d'utilizzo, la possibilità di scrivere per immagini. Io qua ho anche dei video di Roberta, estracomunitari. Eh, sarete voi a decidere a cosa serve. Le 10.000 download vuol dire che a qualcuno serve. E, e, e, Tanti dicono, ma la scuola, le logopediste, nelle loro scuole hanno studiato SimWrite ed altri programmi. Guardate, se il livello cognitivo di un ragazzino è borderline, lavorano, hanno questi in mano, hanno le icone già lo stesso, cioè se uno invece di un'icona ne vedono due non sono fuori, su quelli molto compromessi è bene che usano uno e noi gli andiamo a disturbare la vita. Però noi abbiamo visto che il numero di download che sono stati, sono stati enormi, che ci sono ragazzini che usano, a Rawalter con la loro pedista scusate il contrario, si tratta di Rawalter e a Rawalter con la scuola: qual è il vantaggio? Che il nostro Rawalter lo usa a scuola, a casa, con gli amici, dove vuoi le attività che fa, ecco, capite la differenza? È la circuitazione della competenza, della conoscenza che manca al software proprietario. Perché tu con me che costa 500 euro compri una licenza e poi è finito, sapete quanti milioni avremmo risparmiato? se avessimo comprato Arawor piuttosto che questi programmi qua, arriviamo a cercare. Si Cerca è l'evoluzione. Quando c'è stato l'aggiornamento di Windows 10, Arawor è andato in palla, una fatica enorme per farlo funzionare. Perché i piani industriali delle aziende non sono mica i piani industriali di disabili, vero? Gli aggiornamenti di Windows 10 hanno messo fuori gioco Jaws finché uno non ha comprato l'aggiornamento, ad esempio. Si cai sul web, ha bisogno di vente però eccezionale, io scrivo, quello va, abbiamo già fatto progetti su questo, a Pavia, a Brescia, dove, dove sono andato dopo? A Potenza, eh, insomma non mi ricordo neanche più a Biella, all'Università all di Roma, a quella di Verona e le abbiamo testate, siamo mille persone più o meno che l'ho testato. Ah, un'altra cosa. Qual è quell'azienda che ha sparpagliato per l'Italia 3.000 volontari che ti testano un programma e ti dicono il feedback? Ma chi è che se lo può permettere? Noi ce lo possiamo permettere. Quando abbiamo testato su di Linux questa versione, orizzonti, 50 persone hanno provato su di Linux nelle loro aule. Avete, ma immaginate che feedback, avere da 50 persone le criticità di un sistema. E gente come la Osta che ha 300 installazioni, per dire, non una. Ecco, ah, no, eh, Simca è eccezionale. Ve lo volevo far vedere in funzione, ma il tempo è tiranno e sono sicuro che quello che faccio non è sufficiente a dare ragione del valore di queste cose. Perché Simca legge, legge karaoke, legge iscrazione, è quello che serve all'insegnante. Se andasse la rete, io metto il mouse sopra un pittogramma e quello va, e non va. <ride> perché ci vuole una, una rete sufficiente perché la rete la ancora la, la funzione gestisci mentalmente in difficoltà, vediamo se va e ha ah, ecco una parola va a casa. Questo va su tutti i dispositivi perché è un'applicazione web, lo trovo da qualsiasi parte, lavoro a casa, a scuola, da qualsiasi parte. Alla sintesi vocale, adesso col finanziamento che grazie all'interessamento del Dipartimento eh, della Caiazia, della Boda, riusciremo, non riusciremo perché io promuovo questa un centro stubo, eh, stimolo che funzioni in un certo modo perché loro non sono insegnanti, sono programmatori, che ha preso i soldi è un onlus che ha uno scopo sociale di integrazione della marginalità, che la marginalità ce l'hanno anche gli ingegneri e i programmatori. Ad Asti c'è cioè un Onlus così e questa gente qua ha fatto SIMK adesso sarà, fa, penso un po', intanto è andata sul server Amazon che gestisce più di mille accessi contemporaneamente primo, avrà più lingue, potrà essere stampata e avrà tante altre funzioni che non ha. E, e, e inoltre mettere dentro anche delle risorse di immagini che non ci sono ancora. Eh, sulle prospettive didattiche che lascio perdere, vado veloce su questo concetto. Imparare è un diritto per tutti, a prescindere se sa leggere o se non sa smeggere. Perché mettere in moto i processi crea delle persone più intelligenti. Perché un disabile a 30 anni che non gli ha insegnato mai niente, scusate la parola, è deficiente nella nell'accezione linguistica. Non perché sia partito deficiente, perché non gli abbiamo messo dentro la sua testa nulla. Ma se sa che cos'è la funzione clorofiliana se sa che cos'è il ciclo dell'acqua se sa che cos'è la metamorfosi se sa, se, se sa qualcosa e poi troviamo lo strumento per processare e quindi noi dobbiamo, ecco che da questa idea che bisogna insegnare a prescindere dalla letto scrittura inventato e sussidiato per immagini il progetto che abbiamo patrocinato e inventato con a Novara che ci ha creduto e la ringrazio perché avevo chiesto in giro io sono una impressione c'è qualche CTS che questa idea la vuole portare avanti se non c'era Santa Modello di Novara non l'avremmo messo in piedi esattamente abbiamo fatto grazie alla sua dirigente abbiamo fatto partire il portale e il sussidiario per le immagini esiste ed è bello operativo come il sole e già voi potrete usarla perché ve lo faccio vedere è un portale gratuito, l'abbiamo fatto sempre. Qua non ci va da indietro nessuno, l'ho fatto così perché ormai quando uno è imparato a fare una cosa, a farne mai più, non è perché. Il portale è questo, nasce da quell'idea lì che si deve insegnare sempre, entri dentro e c'è la biblioteca. Uno sceglie la disciplina, so, tutto libero, le immagini sono libere, quelle che non sono di arasacche sono autocostruite dai bambini, ci sono un sacco di progetti nelle scuole primarie, dove per esempio hanno fatto la settimana dell'inclusione: i bambini hanno scritto storie, hanno scritto cose. L'insegnante di storia gli ha detto scrivi romani di storia e sono finite qua. E queste sono tavole, per esempio le forme d'energia, tecnologia, la app. Ecco, tu ti trovi questa, per esempio, ne abbiamo una carta, non <ride> so neanche qual è. Le facciamo in PDF e uno se le può scaricare. Da tutta Italia, queste sono le tavole che si scarica dal Sussidio per immagini. Questo è un progetto fatto a zero di Verona, questo è un insegnante di seconda guerra, adesso mi viene in mente, che è sempre così. L'energia è fatta con acqua, vento e sole, è energia pulita, l'energia fatta con carbone, petrolio, nucleare e gas è energia che sporca la terra. Lo sapesse il Ministero dell'Ambiente, saremo <ride> battuto. il <ride> consiglio di guardare di mare. Questa è l'idea, condivisione, collaborazione ecco, questa è un'altra tavola sui colori per esempio, tutti i tre condoni questa l'ha fatta l'insegnante di arte non di sostegno e ha detto adesso di me la doppio nella classe normale un capitolo l'ha riuscita a metterlo dentro la riflessione che ha fatto questa insegnante per mettere in tavole comunicative corredate da immagini tra l'altro mi sono accorta che c'è un progetto di una ditta famosissima che ha fatto dei sussidiari di visi dei vari ordini, mi sembra l'ausilia sì. bellissimo e sì. e noi senza sapere abbiamo fatto una cosa simile con, con i colori primari faccio tutti i colori del mondo. Il Zida ho parlato più o meno e velocemente, non vi faccio vedere delle altre cose. Vorrei farvi vedere Roberto, la Roberta, ragazza sorda, che parla come noi sarebbe da metterla sui giornali. Roberta, il cognome Mignoli, parte da una scuola speciale. Ah, qualcuno ha detto che sono chiuse le speciali. Le scuole speciali non sono chiuse. Sono spolpate perché noi lavoriamo bene, ma nella mia scuola due ragazzi che hanno avuto troppi avvicendamenti sono ritornati alla scuola speciale perché il papà ha detto a piuttosto che così, la porto alla scuola speciale del Bresner che fanno delle cose fatte bene e adesso le scuole speciali lavorano benissimo per andare a catturare il mal lavoro nostro per cui noi ci teniamo i clienti, 130.000 Solo perché possiamo offrire qualità e servizio, ma guardate che le scuole speciali non sono chiuse, sono aperte. Lo dico ai miei corsisti: se voi domani mattina il ragazzino della vostra scuola se ne va, è una perdita di valore, anche di posti di lavoro, di dignità. Ma lavorando male sui ciechi, sui sordi, sui disabili, è chiaro che il genitore cerca il solito. Cioè, dice il la Repubblica Italiana avrà le soluzioni, ma io lo porto come serve perché ha bisogno di crescere. Allora, ah, voglio parlare della postazione bifronte, aspetta, ecco eh, qua. Cos'è la postazione bifronte? È un'impostazione che permette di... Io ho lavorato per sei anni con i soldi perché all'inizio si entrava in ruolo o per i soldi o per i cicchi, ricordate com'era la volta. E per cui mi sono reso conto che il PC che avevo di fianco non potevo comunicare con la normale. E allora ho costruito con un PC a doppia scheda video una postazione, un tavolo, due tastiere, due mouse, due monitor, uno di fronte all'altro. E in questo modo io potevo sfruttare il labiale, l'emozione, l'imitazione, capire quando era il momento di fare e non fare. E l'abbiamo utilizzata, questa postazione di fronte, l'ho presentata in tematica, come ho fatto vedere il diploma, ci ha dato un premio, mi ha dato un premio. Ma l'ho messo perché qualcuno pensa che a volte le cose creative sono un po' sciocche. Io ne farò tante di cose sciocche, ma questa è l'unica cosa sciocca. Perché eh, potenzia enormemente la possibilità comunicativa. Se poi ci metto in sottotitolatura su una carta a un buon livello di comprensione, si alza tantissimo. Con la comunicazione aumentativa vado sulla parola casa, senti casa. E quindi la lettura karaoke migliora tantissimo. Questo qui Robertino ha una sindrome di charge, è passato dalla parola è arrivato alla prima media solo dicendo mamma, ma, papà, kakka, dopo due anni, adesso vi porto alla università l'insegnante che ha seguito questa cosa qua con, dice io voglio andare al bagno è un bel passaggio vero? perché è foriero di una serie di aperture perché i piccoli conquisti di un disabile sono mondi che si aprono ecco, eh, la postazione qui cliccate qua, c'è la, la presentazione completa la vedete, c'è addirittura eh, vediamo se si apre in un'altra scheda eh, come si fa a farla e quanto costa farla, costa 5-600 euro, addirittura ci ho messo dentro anche i prodotti che servono per comprare gli oggetti per farla se la possono fare tutti gli insegnanti, qua ci ho messo dentro anche i materiali perché l'ho fatta? Perché me la chiesto a lui che è dato a, a spiegarla 590 euro la fatta, doppio schermo, doppio monitor e non è un ausilio da comprare, è un'impostazione da fare anche i software che abbiamo usato, Audacity per la voce il programma che sottotitola, questi sono tutti esperimenti che ho. questa è la bambina DAO per esempio, questa bambina DAO grazie alla postazione di fronte e alla comunicazione aumentativa è passata dal, dal punto A al punto B, perché se tu usi l'immagine il ragionamento che non ha bisogno di passare da testo a rappresentazione, fisso la rappresentazione, memoria a breve termine, processo di quella conoscenza lì, ma la zona prossimale si alza, e tu accedi a zone di funzionamento che erano inaudite prima perché insomma il geometra non parla di una casa senza il disegno sotto il naso, vero? chi è che si comprerebbe una casa così? voglio dire, ci si sposa con la foto almeno di una ragazza allora le cose che stanno facendo anche ridere ecco, no, eh, vi voglio far vedere questo A ah. A ah. ah. Questo è Cristian, ma eh, vi dico l'epilogo di Cristian, eh, otto anni, impiantato, papà fa parte di un'associazione, non voleva assolutamente l'impianto, è nato il secondo figlio, solo anche lui, l'ha vinta la mamma, qui l'avevano impiantata a un anno e parla. Cristian, si chiama Cristian, ho le foto la firma, no. Questo è Audacity, programma libero che permette di mettere in grafico il suono perché lui all'inizio lo buttava via appena impiantato, non voleva avere ancora quelli vecchi esterni e con Audacity lui doveva imitare i miei suoni, seguito da un logopedista, perché io non sono un logopedista facevamo continui incontri con un logopedista, ci davo una, una scaletta di lavori è spiegata nella presentazione lui guardando me e vedendo il grafico capiva che era poi comincia a giocare e scopre il suono Scopre il suono, ha cominciato invece di fare oh! Oh! faceva solo così. Poi, eh, così poi ha cominciato questo ragazzino a modulare la voce a capire che esiste la possibilità di modularla ma siamo a livelli primitivi l'hanno impiantato perché andava sotto il camion le strade, non sentiva le macchine passare non vedeva cioè, lui, bambini soli sono anche un po' impegnativi, partono e traversano. È una preoccupazione fortissima. Ve lo faccio vedere dopo tre mesi. Eccolo che comincia. Vedete con gli occhi, guarda di qua, guarda di là. La scansione visiva di un ragazzo sordo è eccezionale, la capacità a mirare e di essere preciso nel guardare, strepitosa. La ragazza sorda che seguivo io era campione regionale di tiro a segno, mi diceva, sai, prof. Loro, quando sparano, prendono paura, io tiro via le protesi e faccio tutti i piatti <ride> Ma andate a vedere questa campionessa regionale di tiro al piattello del Veneto, si chiama alberta. Eccolo che comincia a modulare. Ve lo faccio vedere dopo tre mesi. Scusate. Eh, ne avevo preparate di belle, la più bella è la Roberta sentirete come parla Roberta fa paura, va bene che parla quella mm. lì era mia presenza sul calendario okay. e si è accorto che io a un certo punto smettevo di andarci, diceva qua non mm. questi erano esercizi dati dalla dall'eserciologopedista lunghezza di suono tensione del suono diverse. App, eh, è lei che ha deciso io ero L'attrezzo del lavoro della locomotiva, vero?